risolvesse su, sull'ottava, eh, tralascio appunto troppi dettagli che potrebbero confondervi e passo subito a vedere come è composta, e faccio una manovra, eccoci qui, vi ho fatto uno schema che ora vi spiego, eh, allora, innanzitutto queste sono le note della scala minore armonica di do, quindi abbiamo la tonica, do, re, seconda maggiore, mi bemolle,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 Aggiungendo sempre una terza all'ultima nota del eh, precedente accordo. Quindi avremo un accordo a 5 voci, 6 voci e 7 voci eh, sul secondo grado, quindi io parto dal re, prendo eh, la prima, la terza e la quinta, partendo da re, quindi re fa la bemolle. Questa è una triade e minore, eh, scusate diminuita la triade diminuita quindi sul secondo grado.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 Sol è la terza maggiore, Si è un'altra terza maggiore, quindi eh, automaticamente il Si è la quinta diesis di Mi bemolle e ci dà la triade aumentata, quindi anche questa è la diciamo, prima novità che non abbiamo nella scala maggiore. Eh, se a questa triade aggiungiamo un'altra un terza, quindi se al Si aggiungiamo una terza della scala di Do minore armonica, abbiamo e Re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 Eh, ci viene il sol settima la caratteristica eh, però ancora più importante quindi una nuova scoperta di questo accordo è se aggiungiamo la nona che è bemolle quindi abbiamo sol settima bemolle nona eh, questo accordo insieme a sol settima bemolle nona bemolle 13 è molto usato nella cadenza del 2 5 1 minore che sarebbe praticamente in do eh,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 poi sul settimo, scala che io non ho mai capito in realtà come si chiama però è sempre chiamata superlogra diminuita è molto molto particolare e diciamo che non ci interessa la quadriere è un, un si sì settima si sì diminuito settima scusate e detto questo eh, mi sembra che si può chiamare anche scala diminuita o... O altro, che ora sinceramente non approfondisco più di tanto. Qui ho messo le conclusioni, quindi se armonizziamo la scala minore armonica, abbiamo sul primo grado una seriade minore, un accordo minore major 7, sul secondo la seriade diminuita, un accordo minore settima, abbiamo le quinto, ovvero diminuito, sul terzo grado una seriade aumentata, l'accordo major 7 diesis quinta, sul quarto grado la seriade minore, l'accordo minore settima, quinto grado,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 la quadriade, abbiamo visto che viene, rimaniamo un Do, Do minore armonica, viene Do minore major 7, quindi già questo nuovo accordo, quindi un accordo minore con la settima maggiore. Andiamo intanto a vedere le posizioni per questo questa quadriade. Allora, partiamo col dito primo di l'indice, l'indice, mignolo, anulare. you <laughs> si possono trovare armonizzando la scala minore armonica abbiamo visto che sul secondo grado abbiamo semi diminuito quindi lo conosciamo già il terzo grado eh, questo è un accordo che non si trova molto spesso perché di solito i diesis quinta sono accordi di settima illuminate però andiamo a vedere un attimo eh, quindi restando in Do diventerebbe Do major seme diesis quinta. Ne abbiamo la triade aumentata, Do mi Sol diesis e la settima maggiore che è il sì, Si naturale. Si può prendere così con... partendo anche con l'anulare, quindi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 settima maggiore aprendo con il medio e l'ottava con l'anulare col dito mignolo Preferite. <ride> eh, quindi suoniamo ora tutta la scala su tutta la tastiera.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 Thank mm -hmm. you. Va bene,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 sullo stesso accordo si può benissimo alternare la minore armonica con un minore naturale o qualsiasi scala minore con la settima minore e detto questo eh, studiate intanto eh, l'arpeggi che abbiamo visto e la scala su tutte le tonalità eh, vi segno un po' di esercizi nel pdf e poi ci vediamo nel prossimo video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 Eh, vado subito al dunque, voglio mostrare eh, innanzitutto due successioni armoniche molto comuni, eh, vediamo La minore, La minore, So maggiore, Fa maggiore, maggiore sì. eh, allora, ovviamente la tonica, l'accordo di tonica è La minore, la tonalità è La minore si sente che c'è bisogno di, eh, di risolvere qui, detta molto eh, brevemente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 e ho solo invertito gli accordi, 2,5 minore di là sarebbe appunto il primo accordo si semidiminuito mi settima o mi settima bemolle nona e la minore settima o si può trovare la minore maggiorsene un loop oppure trovare uno dei miliardi di backing track che eh, ci sono su internet o costruirvela, crearvela da soli quindi in questo caso uno un stile un po' swing o latin eh, si presta bene e provarci questa scala l'ultimo e eh, più bello eh, consiglio e trucchettino di oggi è sulla seguente successione di accordi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 di Mi, la scala maggiore di Mi, la pentasonica maggiore di Mi, poi cremo, e insomma, tu, tutto quello che abbiamo visto finora. Mi maggiore è identico, eh, la quadrata di, di Mi maggiore.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 la pentatonica minore, la scala dorica, che è la sesta maggiore e volendo la minore melodica, ma per ora abbiamo detto di lasciarla bene, mi minore a triade, triade mi minore, la scala minore naturale la scala minore armonica perché non è indicata a settima quindi ci sono quello che voglio e così via il mi diminuito è un bel casino posso utilizzare l'arpeggio diminuito, diminuito, settima quindi la triade diminuito, l'arpeggio diminuito, settima eh, oppure quella scala che avevamo intravisto la eh, super gloria diminuita eh, però se ci fate caso su otto accordi eh, diciamo più o meno 5 6 scale eh, diventa davvero complicato eh, in così poco spazio diciamo temporale eh, di battute proprio eh, sono troppe scale quindi c'è un trucchettino che voglio farvi notare se vi eh, ricordate la lezione scorsa due lezioni scorse eh, vi avevo detto fare attenzione a quando si armonizza la scala minore armonica al primo alla scala che si genera quindi sul primo grado ovviamente che è la minore armonica sul quinto frigio maggiore o frigio e dominante vi avevo detto anche il sesto che era il famoso l'idio aumentato l'idio non aumentata, un video seconda aumentata e andiamo a vedere questa scala allora abbiamo il Mi, poi abbiamo la nona, la seconda aumentata, quindi fa doppio diesis sarebbe che fa diesis alla nona maggiore, fa doppio diesis alla nona aumentata, poi il Sol diesis, la terza maggiore,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 Eh, come si sol dire, lo penso in modo enarmonico che sono la stessa nota con un nome diverso. Quindi abbiamo sia la terza minore che la terza maggiore, Sol e Sol diesis. La quarta unettata la posso pensare come quinta bemolle, la stessa cosa. Quindi la diesis lo penso come si bemolle, e la mia sesta maggiore, quindi Do diesis.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 il mi minore sesta ha ah, il mi il sol il si e do diesis quindi abbiamo, abbiamo visto che eh, va bene perché le abbiamo tutte queste note il mi minore naturale cioè il mi minore a triade, va bene anche questo mi sol si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 Ancora, su tutti questi quattro accordi, la scala di Mi, eh, Lidia, seconda aumentata. Andiamo a sentire, andiamo a fare un loop con questi accordi. Nemo. Adesso vado ad aggiungere la tonica che sempre mini altrimenti gli accordi vengono troppo